GORMITI ah! Avok, tu sarai anche un gormita come me Ma io ti distruggerò lo stesso Credi che le tue tattiche ingegnose vi spaventino? Andiamo, Trek A voi rocciosi non resta che accettare di essere spacciati Dici, tempestoso? Sappi che la nostra prossima mossa vi spazzerà via Gia! Yaaah! Yeah! Yeah! Roccia, pergamena, sciamole, Roccia. pergamena! Sì, abbiamo vinto di nuovo! Siamo i re di Roccia Pergamena Sciabole! Abbiamo perso un'altra volta! Non posso credere di aver perso ancora! Zephyr, come facevi a sapere che avrei detto Roccia? Tu sei sempre Roccia, Avok! Mm -hmm. Basta Roccia Pergamena Sciabole! Vi prego, mi annoio! Davvero? A me non dispiace affatto stare qui a giocare invece di farcele suonare di continuo dalle forze oscure del male, anche se sarebbe bello vincere ogni tanto. Non avrei mai pensato di dirlo, ma sono d'accordo con Riff. Da quando abbiamo smesso di essere invasi dalle forze oscure, essere un guardiano non è più molto stimolante. Ragazzi, mm? non portate sfortuna. Abbiamo appena creato un nuovo Elestar. Mm? Guardate, sta accadendo qualcosa! Sfortuna in arrivo! Che tipo di energia è? Non ho mai visto niente del genere! È... è energia alfa. Ma... è impossibile! Energia che cosa? Alfa. Si tratta della forma di energia più antica. Sembrava fosse scomparsa molto tempo fa. Ha l'aria di essere una chiamata d'aiuto. Beh, se è una chiamata sarebbe sgarbato non rispondere. Non toccate! <ride> Non sappiamo ancora niente dell'energia alfa. Non abbiamo idea di cosa potrebbe succedere al nuovo Elestar. Sai, sono così annoiato che lo toccherò solo per scoprirlo. Sono con te. Toccarlo non sarà così sbagliato. Non è questo il punto, eh? E niente. Eh, sul serio. Allora, chi è pronto per un'altra partita a roccia pergamena e. Eh? Ah! Oh!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 Sarà più facile che lui mangi te... Oh, dico bene, mister coccola coccoloso! Mister coccola coccoloso! Ma che cosa ci fai tu qui? Non sei mister coccola! Sei solo un impostore! Ragazzi, volete smetterla di toccare ogni cosa e restare fermi un secondo? Oh?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 So che stavo bramando un po' di avventura, ma restare qui non avrebbe senso. Chiamiamo le Hyperbiste e andiamo a casa. Hm. Eh? Tutto qui è alimentato dall'energia alfa, ma non sappiamo ancora come concentrarla, quindi... Non possiamo tornare oh. indietro. Beh, io non resterò qui fermo ad aspettare che accada qualcosa. Eh? Questo posto ha un tempismo incredibile. Veniva da quella parte. Raggiù